Ciao a tutti, oggi prepareremo la salsa del caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono caffè amaro, zucchero semolato, amido di mais e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato. L'amido di mais. il burro e il caffè amaro. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 6 minuti a 90 gradi, velocità 4. La salsa al caffè è pronta. Lasciamola intiepidire prima di utilizzarla. Trasferiamola in una salsiera. Salsa al caffè, ideale per guarnire torte, cheesecake o panna cotta. Grazie e alla prossima ricetta.